un assistenzialismo sterile a pioggia eh, come per intenderci eh, l'elemosina eh, dei 500 euro eh, mensili eh, dati eh, a chi eh, non lavora e a chi continuerà a non lavorare eh, né nel privato né nei servizi sociali. Perché questa è una forma di assistenzialismo sterile che non porta, non porta nulla e che eh, diciamo, dissangua le, eh, le, casse, le casse dello Stato, non ha nessuna ricaduta positiva da nessuna parte, eh, bisogna dare la possibilità a chi vuole lavorare di lavorare aiutandolo eh, magari dandogli una mano negli investimenti ma poi eh, ognuno deve eh, camminare con i propri piedi eh, noi non siamo per l'assistenzialismo siamo per un aiuto eh, che sia un'incentivazione alla produzione quindi non passività, ma attivismo nel campo del lavoro e ci sono tantissime iniziative che eh, si possono eh, mettere in campo. Esempio, noi che viviamo al sud eh, abbiamo una ricchezza eh, che è eh, incommensurabile, che è appunto la possibilità del turismo aiutare eh, l'attività imprenditoriale eh, nel turismo e nell'agroalimentare che rappresentano <coughs> da sempre eh, una nostra ricchezza e sono un cavallo di battaglia come negli altri paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo. Dare ai giovani e a chi vuole... Eh, intraprendere un'attività imprenditoriale un aiuto da questo punto di vista dà una ricaduta positiva a livello sociale e anche poi in prospettiva alle casse dello Stato questo sostanzialmente devo dire che eh, nessuno di noi è perfetto e eh, le amministrazioni precedenti e anche questa amministrazione non hanno dato grande risalto al tema dell'ambiente, anche forse perché eh, ci sono stati impegni eh, più importanti, eh, più stringenti eh, da, eh, da mettere a posto, insomma, da, eh, da appianare. Eh, la verità è che eh, Salerno, eh, pur essendo una città di mare eh, pur avendo questa enorme ricchezza non riesce a sfruttarla appieno. Allora io eh, prevederei tutta una serie di progetti eh, che eh, riescano finalmente a riappacificare la città con il mare che la bagna. Salerno non è né una città di mare né eh, una città continentale, eh, purtroppo è una via di mezzo, il caso di dire non è né carne né pesce, non è una città eh, turistica ma non è nemmeno una città dove è sviluppata un'economia portuale che eh, possa giustificare il sacrificio del mare, bisogna dare eh, uno eh, slancio eh, definitivo e decidere se Salerno deve eh, essere una città turistica e ha tutte le potenzialità per poterlo fare con eh, la costa eh, di eh, chilometri e chilometri eh, per la provincia chiaramente, non faccio soltanto riferimento all'ambito cittadino, oppure essere una città dove ci sono scambi economici eh, per via del porto. È una città da ridisegnare da questo punto di vista e eh, una volta risolti i problemi più importanti eh, del quotidiano sarà opportuno eh, mettere, mettere mano anche a questo aspetto, una volta per tutte in maniera definitiva.